e riprendiamo con la professoressa Bazzica Lupo e a cui passo subito la parola grazie grazie, grazie. Eh, ringrazio l'associazione che già una volta mi ha invitato è stato molto, sono molto carini veramente molto e anche svegli che non guasta perché... e, poi, e poi niente tutto quello che ha detto Paolo Napoli ovviamente io lo condivido completamente anche perché eh, sia pure su versanti molto diversi, perché lui è eh, una competenza giuridica e una profondità storica che io eh, non, non possiedo, però in realtà eh, già, il tema, il tema fucultiano del disciplinamento del governo della vita dei governi, delle vite dei modi di governare la vita ci interessa entrambi quindi ci troviamo sullo stesso cosa. e quello che ha detto ma vale, facciamo conto che l'ho detto già anch'io quindi vi trovate in parte già, eh, solo che eh, prima di cominciare vorrei dire che invece il mio mestiere è il filosofo politico cioè se per dirla, quello che critica la politica cioè non il politologo la politica è quello che cerca di capire, di attraversare, di... e questo, e questo eh, è diverso dal diritto. Non tanto perché in effetti il percorso eh, della, del diritto e, della, eh, e della, soprattutto del lessico giuridico e del lessico politico, lungo tutta la modernità, soprattutto diciamo a partire da UBS, sono stati molto coincidenti il diritto pubblico che giustamente lui eh, citava e è, è stato il linguaggio della politica pensate che il, il, sul vecchio dizionario di, di politica dell'Utet la, la, la, la voce politica che era stata fatta da Bobbio all'epoca un, un grande bene, Bobbio eh, praticamente faceva della politica una versione esattamente identica all'ordinamento giuridico. Corrispondevano totalmente. Politica è uguale politica dello Stato, diritto è uguale eh, linguaggio dello Stato di diritto. Ora, tutto questo oggi non, non, è, non è esaustivo, non perché lo Stato di diritto non ci sia, o anche se... Insomma, abbastanza latitante ma comunque non perché non ci sia o perché non sia stato abolito qua non c'è stata nessuna rivoluzione niente solo che progressivamente si è affiancato al, alla diciamo così riduzione giuridica del problema della, della politica un altro tipo di lessico e anche un altro tipo di logica questo è importante capirlo perché sì, la pandemia, ora vedremo, ha, diciamo così, accentuato tutto questo e creato, dei, diciamo, delle sfide, però è che già da prima, già da prima, saranno almeno 40 anni che il lessico giuridico insegue in vano quel, la politica, le decisioni politiche, il mondo dell'amministrazione, il mondo delle relazioni di potere e di, diciamo, e quindi, e quindi politica in senso ampio che invece attraversa la società cioè la, la politica non si fa più solo nello Stato e solo nel diritto pubblico e tanto ma moltissimo attraverso i enti multilevel che, che organizzano il sistema globale ma poi a livello privato c'è stata quella sì, una rivoluzione culturale quella del 68, che in qualche modo ha messo sul piatto problemi, differenze, modi di essere, soggetti che erano del tutto in, diciamo, non, non afferrabili attraverso il soggetto giuridico, i suoi diritti, soggetti che poi si sono mossi, soggetti che hanno fatto politica, che hanno fatto espresso potere che hanno rivendicato posizioni e quindi la politica è fuori le decisioni sono fuori molto poco si è riconducibile alla procedura democratica quella procedura democratica rappresentativa che effettivamente ora di questo parlerò state tranquilli, però insomma, vorrei che il retro discorso fosse chiaro non, la democrazia non passa più soltanto attraverso la democrazia rappresentativa, l'assemblea legislativa il, eh, il, e quindi il prodotto dell'assemblea legislativa, cioè del Parlamento, il prodotto che è la legge che poi si trova ad entrare in frizione con la misura amministrativa. Sia il governo delle cose passa ampiamente, come ci ha detto splendidamente Paolo Napoli, attraverso un'amministrazione che è una nebulosa difficilmente eh, eh, diciamo bloccata da, dal linguaggio giuridico e dall'altra parte per larghissima parte c'è cioè anche la presenza dei, dei privati, dei cittadini dei, delle, degli enti questa è un'associazione fa politica a suo modo muove idee influisce senza essere riconducibile perfettamente ad un certo. E no, questo è importante che lo teniate presente perché altrimenti si sapeva qual è il problema, che o ci metteremo a piangere perché lo Stato di diritto effettivamente è, è, sempre, meno, è sempre meno efficace e oppure diremo che siamo bloccati completamente dal governo bio, diciamo, eh, sanitario, dal, dal, governo, diciamo, dal controllo delle misure amministrative. Guardate, guardate vi invito, questo breve, cercherò di essere breve, in questo, in questo discorso, cercate di mettervi dalla parte delle, di una politica, perché a me interessa quella, fatta dalle persone dai gruppi, dalle persone, anche indipendentemente dalla traduzione a livello, a livello di eh, norme pubbliche, di eh, regolamenti e che ugualmente, pur essendo diffusa e eh, articolata, fatta di, di istituzioni anche diciamo eh, appunto dal basso, ugualmente riesce a essere normativa, cioè ugualmente riesce a mettere in atto sistemi normativi, questo è importante, è importante perché se no siamo, insomma, la situazione appare veramente disperata. Allora io, Fabrizio mi ha invitato a parlare di deriva sicuritaria della pandemia, concomitante alla pandemia. E questo sicuramente è un'evidenza e va bene. Cioè la pandemia è un'emergenza che ha accentuato i dispositivi sicuritari e ha messo quindi in tensione la democrazia. Cioè la democrazia, infatti alcune obiezioni erano più o meno legate a questo, ma la democrazia, scusa, dove finisce? Al centro del mio discorso ci sarà dunque la pandemia, l'aumento dei dispositivi di sicurezza. L'inevitabile confronto con Agamben, di cui spero qualcuno di voi avrà sentito parlare, e rispetto al quale io tenterò di far valere invece la complessità, l'ambivalenza del governo biopolitico, cioè il momento attivo, anche attivo della biopolitica, ma anche inoltre un, un elemento che non è ancora uscito ma che secondo me è interessante, è la radicalizzazione del, della biopolitica che, che ha cambiato proprio il soggetto il soggetto l'oggetto e il soggetto della politica allora certamente però ripeto quello che ho detto prima bisogna riconoscere che le pratiche democratiche erano già sotto stress non è stata solo la, la pandemia D'altra parte noi parliamo di crisi eh, come minimo dal 2007 ma, ma perché la quella del 2001 non era una grande crisi cioè crisi ininterrotta e infatti l'uso continuo di termini come emergenza e eccezione sono sicuramente è sicuramente un indizio di questa tensione sulla democrazia come ha benissimo detto eh, Paolo eh, in realtà L'eccezione è una sospensione, è, è un paradosso, è una sospensione giuridica del diritto, è una sospensione fatta dal sovrano del diritto e quindi cioè, è il tentativo del sovrano di mantenersi all'interno del diritto standone fuori. Questi articoli sono, che lui ha citato sono paradossali perché è un modo per stare dentro al diritto ma in realtà per starne fuori, beh? politicamente fuori Bene. ora questi termini sono usati per lo più nella, nel, nel nostro vocabolario sempre allo stesso modo cioè come se fossero intercambiabili emergenza e eccezione tutte e due alludono a sistemi a, a un sistema ordinato che entra in squilibrio e che va riportato in equilibrio cioè sono legati a una concezione dell'ordine dell'ordine che era peraltro diciamo così il core business della politica eh, moderna la politica moderna è politica che vuole l'ordine, non dice quale, l'ordine se qualcosa fa mettere in disordine le cose lo stato di eccezione è questo dispositivo che ti permette di ricostruire la situazione di ordine e si usava allo stesso modo il concetto di, di emergenza. Ora invece io sono convinta che sarebbe il caso, ha già accennato lui, eh, eh, Paolo Napoli, ha già accennato al fatto di distinguere i due termini. È importantissimo distinguere, è molto importante, anche se, anche se nella fattispecie della pandemia abbiamo una sovrapposizione ci sono delle sovrapposizioni di stato di eccezione e emergenza ma le logiche che corrispondono all'una e all'altra non sono le stesse sono anzi abbastanza diverse d'altra parte è meglio, sta, è meglio distinguere almeno in questo piccolo posto dove si discute è meglio distinguere è meglio una politica, io sono favorevole a se e ma non a fare le cose senza se e senza ma perché senza se senza ma è tipico dell'emergenza, io penso che almeno quando siamo qui mettiamo i se e mettiamo i ma in modo da poter avere distinguere le situazioni cioè fare in modo che le situazioni e tra l'altro noi abbiamo ora, stiamo vivendo lui ha appena fatto un cenno Fabrizio ha appena fatto un cenno alla super emergenza che, stiamo, che si sta vivendo il mondo cioè la guerra russo ucraina che, che è una crisi è una crisi, forse crea anche situazioni di emergenza ma è una crisi ma rientra per larga parte nello schema tipico dello stato di eccezione della teologia politica perché c'è una decisione sovrana da tutte e due le parti una decisione sovrana di sospendere le relazioni normali e si entra in uno stato di eccezione Vero. Questa è una cosa che pone sotto, te sotto tensione la democrazia. Questo lo sentiamo dire retoricamente ogni cinque minuti, va bene. Ma ci mostra anche che esistono delle logiche diverse, logiche differenti. È la vecchia logica della teologia politica, amico-nemico: la situazione di eccezione creando la situazione di spaccatura amico-nemico. Noi sappiamo che è uno scontro tra imperi, diciamo, di geopolitico di imperi, però comunque comporta in fondo il modello classico. Qualcuno dichiara, qualcuno dichiara che per esempio si sospendono i normali rapporti tra Ucraina e Russia e la Russia decide di invadere. Chiaro? Questa è una decisione sovrana, classica. Vedete la distanza rispetto alla, al provvedimento di, eh, del Green Pass? Si vede, vero? è molto distante. Perché invece tutta la, eh, la crisi eh, pandemica è retta da una concezione, un modo di pensare l'eccezione, Le, ma che non è un'eccezione, ma una emergenza. Cioè qualcosa di relativamente imprevisto, dico relativamente avrebbe dovuto non esserlo del tutto ma comunque di relativamente imprevisto rispetto al quale rispetto al quale noi come soggetti di questa società neoliberale saremmo abbastanza preparati cioè noi siamo abituati all'emergenza non è una cosa nuova continuamente ci sono emergenze il modo di governare di la razionalità Politica neoliberale, è una razionalità che governa l'emergenza, cioè che non, non ha un progetto politico, continuamente crea, sollecita emergenze e grazie a queste emergenze governa situazioni in modo differenziale, scavalcando largamente, lo sappiamo, scavalcando i diritti, la Costituzione senza mai... senza mai... Eh, abolirli, qua nessuno abolisce niente non ci fanno le rivoluzioni, non ci fanno più no, si tiene tutto però si sospende anzi direi i diritti sono rapsodici, qualche volta valgono e qualche volta no e questo ci siamo già abituati, d'altra parte la nostra società è una società molto legata al concetto di rischio ma questa è roba che risale agli anni Ottanta hanno cominciato a parlare ma insomma lo, sapre, lo sanno tutti è la società del rischio del rischio a cui si risponde con sistemi sicuritari non c'è nulla di nuovo il sistema sicuritario le assicurazioni che sono sempre più private e sempre meno pubbliche e quindi sono utili e tra l'altro si pagano se c'hai soldi e se no ti freghi questo è tutto, questo è il modo con cui noi affrontiamo le cose. Certo che c'è il rischio, eh, è aumentando un sistema neoliberale, un sistema dove aumenta enormemente la libertà dei privati, la libertà dei poteri sociali. Ed è una cosa a cui tutti teniamo probabilmente, però esercitiamo questa, che poi dopo, questo è un altro discorso, l'abbiamo fatto un'altra volta, che poi questa libertà sia apparente perché ha un sistema di, diciamo così, di valutazione attraverso il mercato che blocca tutta la spinta liber libertaria però da un punto di vista ideologico è ideologico e di costruzione del credo comune è una società libertaria tant'è perché ha dato enormemente fastidio il governo eh, sanitario perché colpiva una popolazione abituata a essere assolutamente autonoma, imprenditore di se stessa, autoresponsabile, che, che quando poteva di, metteva in atto dispositivi propri di assicurazione, va? moltissimi dispositivi di assicurazione. Noi siamo abituati, a più rischi, d'altra parte le società sono così, più libere, più rischi, più controllo. Questo ci sta, lo sappiamo, non è che caschiamo dalle nuvole per questo, anche se controlli, rischi, eccetera, non hanno un loro vocabolario nel diritto, soprattutto nei diritti costituzionali nel diritto pubblico, sono dispositivi con cui si governano società a rischio, società del rischio, che sono anche società piene di potenzialità, ovviamente, rischio è... Eh, se tu non rischi e non riesci eh, rischiare rischiare è andare incontro alle complessità ponendosi, aprendosi delle vie vai non è, eh, poi se, vogliamo, se volete facciamo tutto un discorso su quanto questo crei una situazione di ansia diffusa, di fragilità Vabbè, ma, però non, non ci dovremmo stupire di che, insomma, che poi ci sono stati dei, dei dispositivi sicuritari ma è ovvio noi siamo in una società del rischio poiché viaggiamo molto ci siamo presi il virus poiché eh, abbiamo molti contatti e continui eh, è chiaro che il virus si diffonde più rischio più, eh, più dispositivi sicuritari però, però questa cosa che doveva andare, quindi, in fondo, poteva essere addirittura autogestita, vero? Ognuno si trovava il suo, il suo modo di affrontare il rischio. Questa volta, però, non è stato così. Non è stato così. C'è stata come una sovrapposizione della classica, eh, come dire, del, classica logica dello stato di eccezione. Che, che richiede un sovrano e quindi una, un provvedime, provvedimenti dall'alto, provvedimenti ehm, eh, diciamo che, che non hai la possibilità di contrattare, che comunque non gestisci tu, che, devi, che quindi in un qualche modo subisci, c'è cioè questo mo momento che si è rinforzato contemporaneamente all'autoresponsabilizzazione. Eh, giustamente. Eh, faccio altri che fagli complimenti Napoli ha già detto che Foucault aveva conosciuto approfonditamente le tecniche di governo che nascono dalle pandemie no non erano pandemie, epidemie dalle epidemie, L epidemie dell'Europa e da ognuna di queste tecniche che sono state sono tecniche sanitarie per, di politica sanitaria per affrontare un'epidemia un sono nate delle tecniche che poi, e questo ci deve preoccupare, rimangono, cioè nascono per essere, diciamo così, per affrontare un, una minaccia, una, una malattia, e poi, in modo che la popolazione possa superarla, e poi rimangono, diventano come se fosse un, un serbatoio di metodi, vero? e che rimangono infatti sono rimasti per esempio la prima è stata la lebbra e la lebbra venne, venne affrontata rozzamente con la reclusione drastica di tutti i malati chiusi, soli non si tocca, non si vede, non si guarda non c'è contatto poi è venuta la peste anche lei non male e la peste ha comportato un controllo degli spazi Infetti, un quadrillage e, una, e una, un controllo, del, passava il medico con quella cosa lì, la, quella, quel, quel cosa a becco no? e controllava che la gente stesse chiusa in casa, non vi dice nulla, cioè, poi c'è stata la grande rivoluzione del vaiolo. Il vaiolo è stata la, la novità perché la, col vaiolo c'è la tecnica della prevenzione su le, sulla popolazione sana. Prima erano i malati che venivano governati, qui invece è la popolazione sana. E noi, che veniamo con il nostro Covid oggi, siamo, diciamo, riprendiamo questa tecnica della vaccinazione, della immunizzazione della popolazione sana, ma Sempre a, a, diciamo, eh, sommandola alle altre vecchie tecniche: contenimento in casa, c'è stato un momento in cui stavamo chiusi tutti in casa, eh, quadrigliaggio degli spazi, questo sì, questa regione sì, questa no, questo eh, lo puoi fare, questo no, all'aperto sì all chiuso no. Tutto, tutto questo quadrigliaggio degli spazi, però la gestione è stata, è stata nuova, cioè, era planetaria, ma era una. Pandemia, quindi una grossa cosa, diciamo, che non è una roba da poco. Per di più, effettivamente, all'inizio soprattutto capace di creare morti in quantità. E allora abbiamo avuto una doppia, come se fosse una prevenzione, ma a doppia faccia. Una era tipicamente, diciamo, statale. Cioè la responsabilità della, della prevenzione, della contenimento della pandemia veniva affidata allo Stato, agli Stati, che non sono stati tutti uguali ma insomma agli Stati e quindi dava, dava luogo a dei provvedimenti, leggi provvedimenti, misure provvedimenti che dall'alto venivano imposti. Contemporaneamente però c'è stata una potente autoresponsabilizzazione dei singoli cioè noi abbiamo avuto una forte spinta a diciamo così a avere, a adottare comportamenti autoprotettivi che è tipico invece di una mentalità liberale, neoliberale vero? liberale e neoliberale cioè in cui tu ti assumi la responsabilità vero? quindi sei tu che abbiamo una doppia faccia questa doppia faccia è stata pesante è stato un grosso peso perché non, non c'era solamente ciò che facevamo noi ma anche ciò che facevano eh, per esempio la mascherina, ecco, la mascherina era da una parte non voglio avere contatti con te vero? mi tengo lontano dal contagio dall'altra io mi metto la mascherina sono una persona responsabile sto attenta a voi tutti non sto lì me ne frego eh? vero? quindi una grossa ambivalenza che cercava di, di mantenere il rapporto con la, col tipo di soggetti che noi siamo ormai diventati abituati al rischio ma abituati a, con, a contrastare il rischio in modo autoresponsabile cioè facendoci le nostre autossicurazioni qui invece c'è stata la doppia, la doppia forma e questo ha reso molto duro e molto pesante e soprattutto questo ha dato una svolta della quella che io chiamo biopolitica, cioè del governo delle vite, governo che si innesta sulle vite proprio delle persone. Io che io chiamo biopolitica, sulla scia di un milione di persone che lo fanno. Bene, questa la svolta della biopolitica, che era molto legata oggi all'autoresponsabilità, alla diciamo all'autonormatività gli ha dato una svolta disciplinare una svolta pesantemente disciplinare che per esempio per i paesi dove non esiste una, una forma libertaria, liberale come la nostra come per esempio la Cina non è stata così, così difficile da subire sono gente che è abituata ad avere comportamenti guidati dall'alto, ma anche solidali, comportamenti in cui tu ti preoccupi anche degli altri, perché c'è un, un mito comune, una tradizione comunista. Qui invece noi siamo in una società fortemente individualista, fortemente legata al proprio, alla difesa del proprio, che si è vista di colpo e che, e che e quindi legge tutti i suoi diritti la corona dei diritti che sta sopra come costituzione al di sopra della stessa nostra democrazia perché la nostra democrazia è una democrazia che non può decidere su tutto non può infrangere i diritti almeno teoricamente Bene, questi, diritti, questi diritti sono però il più delle volte da noi letti in chiave molto privatistica molto individualistica molto come dire non sociale Vai. La, la gestione di una malattia così grave così pesante ha, ha spinto invece ad un rilancio inatteso del governo sociale del governo comune dell'imposizione di regole comuni a ricche e poveri figuratemi questo è il massimo dell'orrore e questa cosa naturalmente è stata, è stata molto dura vorrei dire però che nonostante la presenza di questi provvedimenti che chiamiamo così sovrani i famosi decreti, i eh, decreti di urgenza il fatto che noi ci troviamo di fronte a un governo di unità nazionale ma vi rendete conto? La democrazia e il governo di unità nazionale sono due cose che non, non si appizzano, ecco, non stanno bene insieme, perché la, perché, e d'altra parte grazie al fatto che abbiamo un bel governo di unità nazionale, quando si è trattato per l'altra emergenza quella della guerra eh, con eh, Russia-Ucraina di decidere di armare di, di, di dare il 2% degli armamenti eh, del PIL in armamenti in riarmo dell'Italia e che discussione c'era già un bel governo di unità nazionale non c'è problema vedete una cosa entra un dispositivo entra attraverso un mondo, ma poi rimane e, rimane, e rimane ed è pesante, è chiaro, è molto pesante, perché se continua così, e se continuasse così, e speriamo di no, quelli possono dire qualunque cosa, è chiaro, proprio perché si è creato un, un momento, quando invece c'era il momento solo, il momento pandemico, io vi di, di direi che la sovranità era sì, eh, i decreti e tutto il resto ma era una sovranità spuria perché come tutti i dispositivi biopolitici che, che sono il modo di governare la realtà oggi erano, erano legati e subordinati al sapere degli esperti vi ricordate gli esperti? milioni di esperti ora ci abbiamo solo esperti ucraini, anzi mi sono stupito che non avete invitato Zelensky ma che diavolo? e scusa una parola ce l'avrebbe detto. e noi tutti saremmo entrati in ansia perché quello mette ansia ora comunque gli esperti l'avete visti tutti ecco esperti di tutti i tipi esperti eh, esperti insomma epidemiologi infettivologi ora no, no, sì c'era anche un po' di show però in realtà questo è il modo con cui la sovranità sparisce e dà responsabilità all'esperto questo è fondamentale che capiate bene tutta la nostra libertà biopolitica che ci vede attivi e così via e che eh, ci vede così liberi sia pure a rischio è però legata ad un, ad un sapere esperto in genere l'esperto è un esperto tecnologico se prendiamo i treni vogliamo essere sicuri che quelli arrivano tranquilli, questa è una cosa, ma ci vuole un esperto ovviamente, non è che possiamo prendere una decisione come se fossimo, dai democraticamente prendiamo la decisione, che preferiamo il treno così o il treno qua. Deve essere un treno sicuro e qualcuno ci deve garantire che è sicuro. E questa è la nostra libertà, cioè libertà legata a un sapere esperto, ma per esempio fortissimo il sapere esperto dell'economia innanzitutto la teoria economica classica per cui il mercato vale sempre perché il mercato garantisce sempre la, in, in, la migliore distribuzione e la migliore efficienza esperti finanziari esperti economici continuamente noi ricorriamo d'altra parte come potremmo gestire mh, quei quattro soldi che abbiamo se non se non sapessimo quello che, che dobbiamo fare chiaro che l'esperto ma comunque nella pandemia l'esperto perché l'esperto è lo scienziato biologo il biologo la, la scienza biologica è, è lontanissima oggi da quello che noi ci possiamo immaginare sul corpo umano e sulla vita la scienza biologica ha molecolizzato eh, submolecolizzato il vivente è una scienza che non ha nulla di intuitivo noi non possiamo seguire nessuna eziologia della malattia dobbiamo fidarci siamo lì a fidarci e, e ovviamente naturalmente la scienza ha seriamente molto vagliato i propri codici il proprio statuto si, si sottopone a un autocontrollo molto forte per cui diciamo questo credito noi glielo diamo volentieri ma il problema è che nella pandemia dalla, scien dalla scienza della vita cioè dalla biologia si passa poi alla medicina che invece è molto più politica perché sono le politiche sanitarie sono le cose che sono così ma potrebbero essere diverse mentre la scienza biologica almeno dal mio punto di vista mi levo il cappello non, non so come potrebbe essere, so benissimo che anche, anche la scienza biologica non è neutrale né pura, sappiamo tutti che è inserita in sistemi finanziari e anche in sistemi culturali, studia e lavora su cose su cui alla fin fine i laboratori sono finanziati, su cose su cui alla fin fine qualcuno ci guadagna altrimenti chi li finanzia, ovvio, bene, è qui, Già la scienza biologica comunque con tutte le sue meraviglie non è pura. Ma la medicina, la medicina ah, è politica, perché è politica della cura, è politica sanitaria, è anche, è anche molto generosa politica sanitaria, però comunque è politica sanitaria, cioè ogni cosa che fa la medicina potrebbe farla diversamente. Sono tutte decisioni e qui è il primo passaggio. Poi. C'è il terzo, secondo passaggio, quello cioè di quelli che decidono quale politica sanitaria e quindi quello del cosiddetto governo sanitario. È chiaro che in questi due step finali si inserisce il potere biopolitico, si inserisce ciò che ci governa e che noi continuiamo a credere perché sulla via della del credere nella, nel momento biologico, eh, della scienza biologica, crediamo nella medicina. E eh, va bene, facciamo bene, perché, che, che, che potremmo fare? Bene, dalla medicina passiamo alle politiche sanitarie, eh, però sempre con maggiore inquietudine, sempre con maggiore dubbi. Non possiamo parlare qui dell'enorme problema della comunicazione della verità e del dubbio che sulla verità viene dato, ma è un altro problema. No? però vedete è su questo punto che noi siamo autorizzati a criticare però non possiamo pensare questa cosa, questa cosa eh, questo momento così, in maniera solamente passiva non possiamo pensarlo nonostante ci sia effettivamente da parte nostra una incompetenza una paura di morire perché ne va della nostra sopravvivenza quindi eh, è una totale incompetenza tutte e due cose che ci bloccano inevitabilmente bloccano pensate che la paura di morire è l'origine del politico per Ops <ride> così è e quindi non, non, non ci dà scelta non ci dà la possibilità di scegliere che è la cosa fondamentale della politica, la politica è la possibilità di fare le cose diversamente da come si fa si fanno in un modo ma potrebbero farsi in un altro questa è la gestione delle cose comuni Ebbene, questa cosa è come paralizzata da questa, da questa coppia, da questa situazione di coppia, questa coppia. Così. Allora qual è l'unica cosa che possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare, è, no, scusate, mi, mi, è il mio dovere, c'è un certo tempo, sì. sì. Okay. A che ora devo finire? Una tre quarti d'ora, però. Tra? siamo a 36 minuti direi. quindi quarto, ah, un vabbè vabbè, vabbè. No, io perché, vi volevo, <ride> perché mi sento mi corre l'obbligo di parlare di, di, di Agamben perché è molto più famoso di me. tra i tanti biopolitici di questa terra infelice è uno dei più famosi è da, giustamente famoso perché è molto intelligente molto bravo. Non, non tocchiamo questo però ha preso, come saprete tutti, una posizione molto, molto dura per denunciare il, il terrorismo sanitario, la somatocrazia, la parola in realtà di, di Foucault, che è diventata cruciale, un, un terrorismo sanitario che ha permesso alla sovranità, al potere sovrano, che lui ancora vede molto forte, molto presente, di ridurre a nuda vita le nostre vite, come se ci avesse questo potere sovrano approfittando del, del, del problema sanitario, del terrorismo sanitario, anzi lui in qualche, qualche volta addirittura insinua che ha inventato il problema sanitario, che mi sembra un po' forte, però comunque sì qualche che sia, insomma, per via della, del, del problema sanitario avrebbero approfittato per in inserire un controllo poliziesco, ma più che poliziesco, un controllo che riduce i diritti degli individui, i diritti, i diritti la, la, la, il soggetto giuridico, l'oggetto del, del governo a nuda vita. Questa espressione nuda vita è importante. Tanto lui fa la distinzione tra bios, forma di vita, che sono le nostre forme di vita, e zoe, che è la vita, al vivere, il puro, il, la pura soglia di vita, addirittura direi prelinguistica e pre-politica. Eh, Agamemnon in questa cosa è perfettamente fedele al suo modello, perché lui dall'inizio ha pensato che la biopolitica fosse tanato politica, cioè che se il potere si mette sulla si installa sulla vita lo fa per distruggerla per ridurla a nuda vita e quindi per lui tutta la storia dell'occidente, perché questo succede in Occidente in Oriente non si sa, in Occidente c'è questa, questa storia di una sovranità che da. Con la punta massima dei lager nazisti fino al Green Pass, fa tutt'uno e costringe, denuda de, de, de la forma di vita riducendola a nulla vita. Ora, va bene, eh, sovrappone, cioè, anzi, più che sovrappone, fa coincidere il, il, la logica sovrana dello stato di eccezione, su cui ha scritto un libretto molto bello, Stato di eccezione. La, so, la logica sovrana dello stato di eccezione la fa coincidere con la logica biopolitica che invece è una logica, una logica di promozione della vita di protezione e promozione della vita non promozione e protezione delle vite delle vite delle popolazioni al fine che siano più produttive al fine che siano più adeguate al sistema stesso vero? la biopolitica è una... A un, a un, a un, è un modo di governare la vita nell'interesse delle vite, delle, delle vite delle popolazioni, del benessere delle popolazioni. Si è affermata così fortemente perché molto più della giustizia nel nostro tempo conta il benessere, l'obiettivo, la vera legittimazione della nostra, dei nostri Stati. È più il benessere che non la giustizia, che invece era diciamo, il mito, il punto cruciale della, della, della vecchia ordine politico. Questa, questa biopolitica è una politica che tenta, che, che mira al benessere, alla moltiplicazione del tarappo, pensa di raggiungerlo attraverso una gestione di tipo economico e così via. Ma per, eh, per Agamemnon invece, eh, la biopolitica è sempre riduzione della vita e in questo modo che cosa succede? lui non capisce un punto fondamentale sul quale io ho cercato all'inizio di, di chiamare la vostra attenzione ma ora vi richiamo di nuovo su di questo quando il potere si innesta sulla vita per ottimizzarla per ottimizzarle, per ottimizzarle la vita è attiva è a sua volta un potere si modifica sia il concetto di potere che quello di vita il potere è una relazione di potere è un, è un rapporto di potere certo di simmetrico asimmetrico c'è cioè chi può di più e chi meno ma non è mai un rapporto con un qualcosa di una vittima riducibile al nulla lo è insomma in casi estremi ma normalmente questa gestione è gestione di vita che reagisce e agisce e modifica a sua volta il potere è importante che noi lo sappiamo questo cioè che abbiamo una concezione della biopolitica attiva non solamente passiva ora va molto di moda parlare del fatto che la, la pandemia ci ha reso consapevoli della nostra vulnerabilità umana ed è vero effettivamente è così cioè noi siamo vulnerabili, ci, volentieri dimentichiamo che siamo vulnerabili, volentieri cerchiamo di mettere da parte questa cosa, inseguendo il mito del dominio della natura, eccetera. E invece, in realtà, più che la pandemia, più che la eh, vulnerabilità, che poi rinvia inevitabilmente il vulnerabile quindi ha bisogno di protezione quindi ecco il pastore il disciplinante ecco di nuovo il medico eh, l'educatore quello che, ti, che sa che cosa ti va bene per te Vai. Vai. quello che sa bene è quello che ti va bene per te cosa che effettivamente quando c'è un problema di cardiaco ok quando devi gestire la vita ti scoccia, no? Ecco. bene, questa, questa posizione passivizzante è, è sbagliata questa è tipica di Agambeno questa posizione in cui ci si riduce a vittime a vittime, a nuda vita qui la nuda vita c'è effettivamente in gioco la nuda vita e per di più non è neanche antropomorfica è la nuda vita proprio del, del vivente come essere vivente non, non, non mi ci vorrebbe un, un mio fratello genetista che mi dicesse che cosa è quel, quel pezzetto di di DNA che, che viene attaccato o, o, viene, o, o, o si tramuta però il, il, la cosa che sappiamo è che è vita è vita che si trasforma indipendentemente dalla forma antropomorfica, infatti passa vedete, dalle forme del a quelle umane perché la vita è vita passa e si muove la nuova scienza l'epistemologia contemporanea considera l'emergenza lo stato con, continuo, normale della, della, della vita la vita è emergenza questo è scocciante perché noi abbiamo giustamente un po' di calma, un po' di serenità e facciamo dispositivi per essere sicuri per essere tranquilli però bisognerebbe cogliere dell'emergenza anche l'aspetto positivo anche l'aspetto positivo come dire, innovativo, creativo l'elemento per cui ciò che emerge è anche una combinazione possibile è anche un'ibridazione un possibile naturalmente non mi sfugge che la pandemia è stato un volo certo, però il concetto di contagio di ibridazione ha anche un suo momento positivo che, che noi dobbiamo utilizzare perché dobbiamo diventare, se è possibile, soggetti di biopolitica, non oggetti del biopotere, ma soggetti di biopolitica, cioè muoverci e mobilitarci non più come popolo, perché abbiamo visto lo Stato di diritto. C'è cioè la democrazia, c'è, cioè, ma poi improvvisamente qualcuno decide per noi, e pace. Non come popolazione, che è la differenziazione, come ha detto. Alla fine sarò, eh, Vabbè, eh, cioè, il modo con cui viene governato il gruppo del vivente, ma proprio come viventi in quanto tali noi siamo, possiamo essere attivi nel governo dell'ambiente. Attivi è vero che il governo si governa l'ambiente, il milieu. Diceva Anna Arendt, che era molto meno ecologica l'intra-esse ciò, ciò che è inter-esse tra gli uomini, non gli uomini come invece, come invece pensava la neoliberale Thatcher la quale diceva l'economia è il mezzo l'obiettivo del governo sono le anime perché devono diventare anime beh, insomma lasciamola perdere perché per fortuna è volta. ma comunque anche quello è, è il bello della vita che è divenire emergono nuovi e qualcuno se ne va, eppure va bene, il che non sempre guasta. Vorrei che, che vedeste la, la chance positiva, cioè, vorrei, cioè a, noi spetterebbe vedere, a noi tutti spetterebbe vedere che finalmente siamo interpellati ad agire politicamente come esseri viventi e tra l'altro in una catena che ci lega anche agli animali, alle piante, senza voler fare la Greta non è il mio stile però voglio dire il problema c'è e dovremmo essere noi a, ad agirlo vabbè io tanto questo va okay. bene così <ride> <ride> e eh. okay. ringrazio la professoressa e come prima se ci sono domande Commenti, ecco c'è Marcella? No, no, sì. tra tre giorni il, il virus rispetto. non si trasmette sì, sì. più. No, no. Basta, Trasmettere la vita, un po' di no, contaminazioni. un attimo a quello che ha detto più che altro verso l'inizio della. Sì. Mi veniva in mente eh, la questione della responsabilità individuale, quindi dell'assicurazione che ciascuno fa eh, per proteggere se stesso di fronte ai rischi, e dall'altro lato l'imposizione che arriva dall'alto. Ecco, una delle ambiguità sì. che abbiamo visto, cioè credo insomma, chiunque abbia un pochino di riflettuto sulla questione ha visto a proposito del Green Pass è che è stato un po' una, una specie di obbligo mm, di un po' edulcorato di vaccinarsi, ma dall'altro è diventato sempre più chiaro, e lo è, è stato scritto anche da chi si occupava da tecnico di queste questioni, che era un obbligo che non, non previveva il contagio sostanzialmente. Quindi da un lato era, come dire, era demandato all'individuo di assicurare sostanzialmente se stesso se stesso perché, un, perché questo strumento non consentiva di proteggere la comunità, cioè consentiva solo di proteggere se stessi quindi però è stato venduto all'opinione pubblica con una misura come il vaccino tradizionale, cioè il vaccino che se non si fa in massa I, eh, i non più funziona no? qui se lo si fa in massa potrebbe non funzionare lo stesso perché il contagio non, è, eh, non, non, non può essere cioè. prevenuto. E quindi anche qui c'è cioè, stato anche questo di problema, cioè che lo Stato da un lato ha imposto che ciascuno prendesse, eh, si assicurasse da sé, cioè, quindi eh, qui si sono anche mischiate no? cioè, la, la, la, la responsabilità individuale di assicurarsi e l'imposizione dall'altro, no? cioè, questo è stato un po' difficile sì. da vivere. Io penso che tu abbia ragione perfettamente, in effetti è così e, e se posso dire, è stata un po' patetica tutto il lavoro di inseguimento da parte dello Stato che poi si sì, un po' voleva inseguire la possibilità di mh, prevenire il contagio, di ridurre la mobilità, di costringere in modo indiretto a farsi la vaccinazione ma anche poi naturalmente di rispondere ad una richiesta di consenso. Diciamo, sono, sono provvedimenti politici che potrebbero essere diversi, potrebbero essere presi in modo diverso, e giocano sul, do, giocano sulla, sul tipo di persona a cui si rivolgono. Il soggetto, se, insomma, il Green Pass probabilmente in Cina, che i Green Pass? Li vaccinano tutti, basta. Uno ha la cosa, tutti chiusi dentro una città, non uscite più. Non è divertente, però è chiaro, è chiaro il dispositivo. Qui è, è la difficoltà, io infatti era quello poi l'oggetto di questo piccolo intervento, è che la difficoltà è che noi siamo soggetti che siamo abituati ad autoresponsabilizzarci e quindi quello doveva in qualche modo accontentare questo tipo di soggetti. Se avesse imposto la vaccinazione, punto e basta, ma quello che succedeva nel film, a parte la paura che la gente ha di vaccinarsi, non so perché, ma effettivamente, non lo so, è una cosa impossibile da farsi, la vaccinazione obbligatoria, appariva come un'invasiva. Un invece questo sistema è un, un tentativo di, ma è, ma è nella natura delle cose oggi, come è nella natura del... Scusate non dobbiamo parlare della Russia però no? scusate Russia e Ucraina stanno facendo lo stesso gioco fino a qui sembra che facciamo una cosa protettiva però ci troviamo facciamone una anche è l'ambiquità l'obbligo vaccinale no? non è stata appunto prima nel della... eh. eh. senso che abbiamo speso un paio d'anni prima l'obbligo vaccinale ai bambini ai bambini, e ai bambini. Ai bambini. Eh, eh, eh, eh. perché guarda è molto importante bambini tu fai leva è tutto un problema di comunicazione e di consenso perché credo che da un punto di vista medico nessuno ha posto in dubbio che era una vaccinazione come tante altre il, il, il, da un punto di vista quando si è dati i bambini c'è una mano questa poesia il bambino che fa male agli altri bambini che sono deboli, che non si possono e con questo tu vaccini tutto guarda dietro al vaccino c'è anche cioè, naturalmente la prevenzione delle malattie è una grandissima cosa e poi c'è anche un business, non piccolo, grande business, come dietro alle amici, cioè, un grande business, una piccola cosa, una grande cosa. Quindi che in Italia si facciano 10 vaccinazioni è obbligatorio da bambini, poi questi bambini crescono e eh, però sono, diventano adulti, eh, sono autonormativi, diventano... Mentre le mamme sono protettive, ah, no. la vita va protetta, il bambino c'è cioè il bambino che è così, cioè. invece, poi, c'è il fatto che a scuola non ci vuoi andare, quindi il dispositivo è sempre fatto in modo che tu eh, a scuola poi non puoi andare, perché anche la vaccinazione obbligatoria. Molte vaccinazioni sono eh, obbligatorie solo per andare a scuola, se no, ti. ti però tu, la scuola è obbligatoria, tu non puoi andare a scuola, eh, è come prendi, vuoi prendere il treno e eh, devi prendere il green Pass punto. E questo, questo è il gioco della comunicazione, è, è patetico l'inseguimento, perché non sono riusciti a trovare il modo di bloccare i contagi, non ci sono modi sicuri di bloccare i contagi. è, è, è proprio la mentalità tipica del diritto che... È anche della misura di sicurezza che faccio questa misura perché così evito questo, che in realtà di fronte a un'emergenza che viene da fuori, che non è creata dall'uomo, ma che viene a sfidare l'uomo. Quella emergenza, quella cambia continuamente invece i termini della cosa. Tu non hai affatto la sicurezza che con quella misura ottieni questi risultati, tutt'altro procedi come sarebbe ovvio in una logica emergenziale per tentativi e ogni volta però che sbaglia avevi detto <ride> è, è un continuo così perché è un, il tentativo di la difficoltà di applicare un linguaggio giuridico previsionale a qualcosa che invece nella, che ormai non appartiene neanche più alla probabilità perché per esempio la nuova epistemologia le teorie della complessità eccetera, escludono anche la probabilità usano il termine possibilità molto più light noi lavoriamo sulla possibilità piuttosto che sulla probabilità che era invece la emiziana e ancora vabbè basta sto parlando si scocciano e poi devi parlare anche su cose sicuramente più interessanti Dite qualcosa, io ce l'ho. Ci sono altre domande? Ah. Prego. Cercherò di. Mi ha volte in curiosità che è un po' digiuna di questo, più di. Eh. ma soggetti attivi ok uh, questo posso fare breve così non, non, non perdete tempo. In, in realtà eh, biopolitica attiva è, è un'estensione del termine biopolitica perché eh, giustamente un fumotiamo potrebbe anche rimanere abbastanza inolidito. in realtà è semplicemente il fatto che la vita eh, che si può cogliere il biopotere cioè il momento un mio potere nel momento stesso in cui la vita resiste la vita resiste e cerca altre forme e cerca forme sue se pensiamo ai movimenti le manifestazioni soprattutto pensa, pensa alle donne che sono state sicuramente trainantissime in questo peso del corpo che era investito dalla politica eh, dalla biopolitica pensa alle, alle, alle tutte, a tutta l'ideologia eh, dei corpi belli delle donne così e non così è bene che invece trasformano il corpo e hanno saputo trasformare il corpo in un punto di forza di resistenza e di affermazione non soltanto di resistenza ma di affermazione questa è biopolitica attiva e, e anche il vivente può essere così cioè nel momento stesso in cui invece di controllare sfruttare mh, eh, considerare il, il, il dominio l'antropocene come qualcosa che è anzi capitalocene qualcosa che sta attorno a noi e che noi determiniamo è qualcosa che si muove che reagisce d'altra parte la natura un po' ci guida in questo perché in fondo reagisce agisce in modo imprevisto potremmo imparare qualcosa via qualcun altro mi interessava il fatto del giornalismo barra social lo so che è un po' scontato il negativo sulla parte sociale che poi ci porta anche al discorso che facevo un po' di professore la eh. questione che ci spostiamo un po' dalla storia del diritto in base al pensiero della persona stessa della diritto del diritto e forse scusa mi devi scusare un po' la vecchiaia io non sento neanche, alza un po' la voce sì, <ride> scusami una... ma... no, allora l'impatto della comunicazione sì? negativa sulla popolazione che poi influisce ah, certo. sul diritto e è emergenza, eccezione, certo. reattiva poi su quella che arriva come forte esterna di Naccia. Ok, okay. No, è chiarissimo e eh, questo è un argomento che meriterebbe un seminario a sé, sì. perché tutto no, è importantissimo, è, è importantissimo, perché io vi ho detto che ogni dispositivo biopolitico, ma praticamente ogni governo tecnico, un governo dove sia forte l'elemento tecnico e amministrativo si legittima attorno a un discorso di verità vero? a una verità, a una verità. ora la verità però la verità si comunica si, è, è legittimante nella misura in cui nella comunicazione piega e quindi non è non dobbiamo pensare a una verità ma a un discorso veridico che rende alcune cose che le puoi fare, altre non le puoi fare. Dicibili, diceva il dicibile e il pensabile. Alcune cose non si possono dire, non si possono fare, non si possono dire. Per esempio, in una fila per, alla, al caffè, tu non puoi sgomitare e metterti per primo, perché non si fa, non si dice, magari lo vorresti fare, oppure di una donna non dici quando oh, è brutta, non si dice il dire, il fare, il comunicare le verità la scienza la scienza poi, pensate, pensate quanto si potrebbe discutere su, sullo statuto della scienza sul fatto che è pagata che ci sono, dei, che ci sono qualcuno che finanzia quella scienza piuttosto che un'altra scienza, vero? che un altro tipo di discorso però quello è il discorso scientifico naturalmente la comunicazione Accento all'elemento, l'attesa però è comunicazione e informazione comunicazione e conoscenza sono due cose molto diverse noi dalla comunicazione aspettiamo qualcosa che risponda a noi stessi, alla nostra attesa infatti di tutti i social apprezziamo quelli che pensano come noi, punto e gli altri, sono tutti fake news è così perché non appartiene all'ordine del... io. Mi cerco sui social qualcosa per capire di più, io cerco sui social qualcosa per confermare la mia ansia, il mio dubbio, la mia speranza, è chiaro, e questo i politici lo sanno benissimo, ma lo sanno anche gli scienziati, lo sanno tutti. Eh. ma ecco, tu dici in discesa io ti dico che non è stata mai in salita ecco quindi che sempre comunicazione e verità sono due ordini abbastanza diversi chiaro. lo è stata perfino ai tempi della, della, della rivoluzione francese voglio dire ogni verità viene enunciata come verità assoluta e io ho detto eh, mi è dispiaciuto che non è venuto Zelensky ma quello quando parla parla come se non ci fosse altra verità al mondo in questo perfettamente socio al suo appunto eh, come se non ci fosse discutibilità come è questo, questo ti dice la tecnica della comunicazione ma non ha niente che a vedere con la verità col regime veridico almeno però ripeto questa è farne un altro allora, invidiamo la professoressa. No, no, io no. no, no. <ride>